Sì, sono Paolo Della Ventura e vengo dall'Aquila. Dovendomi occupare in questo breve spazio di cultura e paesaggio come volano di sviluppo per il meridione d'Italia, non può che venirmi in mente una esperienza che sta decollando ora in questi, in questi giorni all'Aquila, che è il Gran Sasso Science Institute, che è una scuola di dottorato di alta formazione legata ai laboratori eh, dell'Istituto di Fisica Nucleare sotto il Gran Sasso perché questo? Perché mi è venuto in mente questo? Perché comunque sposa l'idea della eh, cultura e del paesaggio, noi abbiamo in questo momento la sede che è esattamente eh, ai piedi del versante aquilano del Gran Sasso e ovviamente parlando di Gran Sasso c'è tutto quello che a livello di circuito eh, deriva in termini di sviluppo questo chiaramente non solo per il territorio aquilano e abruzzese ma in tutto il meridione d'Italia il paesaggio e il turismo, perché questo? Perché comunque l'Italia come sappiamo è seduta, siamo tutti seduti su un tesoro su un tesoro che non è, non è valutato appieno, è un po' una sorta di, di bella addormentata visto che il contesto è questo non vorremmo che continuasse a essere una bella addormentata nel chiostro potremmo dire e, tra l'altro è un paese che comunque vive il proprio patrimonio come delle, un po' delle cose dimenticate, diamo un po' delle cose per, scontato, per scontate e quindi come tali tendiamo a dimenticarcene e questo per esempio eh, possiamo legarlo a quelle che sono le cene di Pompei o anche alle macerie dell'Aquila um, un intervento di, che ha fatto Pippo Civati in questi giorni mi è molto, mi è molto piaciuto cioè nel senso dovendosi occupare um, del discorso di Pompei quindi c'è stato la, il richiamo dell'UNESCO a voler eh, definire la questione entro l'anno e Pippo giustamente ha detto non, non venite mai a dire Pompei ma non posso che è una battuta molto, molto efficace perché poi comunque noi non ci dobbiamo eh, girare dall'altra parte perché poi mentre la bellezza va in malora ci cioè andiamo tutti in, in malore in questo paese e come dire del, a, a livello numerico il paesaggio quindi il verde come potrebbe essere sfruttato in questo, in questo contesto, pensate che solo nel meridione d'Italia abbiamo 15 parchi nazionali che vanno dal Gran Sasso alla Spromonte passando per Circeo, Vesuvio, Murgia, Asinara 43 parchi regionali pensate che cosa può derivare questo in termini di sviluppo di sviluppo del territorio in una economia che certamente è quella che va verso un'economia un verde eh, il recupero dei borghi qui c'è anche nel, nell'esperienza dell'Aquilana eh, l'esperienza di Daniele Kilgren che ha recuperato appunto il borgo di Santo Stefano di Sessanio eh, e quindi l'esperienza dell'albergo um, dell diffuso. Sulla cultura c'è eh, da abbassare i costi della fruibilità di tutte le strutture che chiaramente sono uh, a disposizione in questo Paese e che ancora una volta, esattamente come quelle naturali del, del, del paesaggio, sono sottoutilizzate. Quindi questo va, va messo a rete per fare un contesto per sviluppare un contesto nel quale appunto, le risorse del patrimonio artistico e culturale di questo Paese siano, siano sfruttate, piuttosto anche come eh, nel campo dell'impresa come ha fatto notare eh, Antonello Caporale nell'esperienza dell'eolico che in questo paese comunque è, eh, è stato diffuso ma che comunque ha fruttato ai comuni dove eh, sono inseriti questi impianti soltanto l'1,5% del fatturato di queste risorse. E questo eh, succede nella, nello stesso ambito sia della raccolta delle acque o anche del consumo del suolo. Cultura e paesaggio, tornando al discorso congressuale, sono temi che sono cari da sempre a Pippo Civati, quindi non sono uh, questioni che insomma, vengono fuori oggi. E, quello che è il nostro tesoro da valorizzare deve venire fuori assolutamente, quindi concludo, concludo con una battuta, cerchiamo di non fare un po' gli sbronzi di Riace, ma non, non solo, nel, solo nell'ambito del PD, ma nell'interesse del Paese, nel caso di specie, del meridione d'Italia. Grazie.